Oggi vi presento il pane in cassetta Praticamente il pane fatto in una tortiera Andiamo a vedere gli ingredienti Abbiamo 550 grammi di acqua pura Quando dico acqua pura significa acqua filtrata Poi abbiamo 930 g di farina tipo 1 Petra 60 g di olio extravergine di oliva 23 g di sale poi abbiamo 25 g di zucchero 35 g di lievito madre in polvere e curcuma a piacere Benissimo Prima di andare nella planetaria, scioglieremo il lievito nell'acqua, tutta l'acqua. Nel frattempo che sciolgo il lievito, poi inserirò anche l'olio. Quindi tutti i liquidi con lievito. Fatto questo andrò a mettere metà della farina già nella planetaria e inizierò a lavorarla. Ecco tutto pronto per partire con la planetaria. Prima mi sono dimenticato di dirvi di aggiungere anche lo zucchero con lievito e l'acqua e l'olio. Ok, Poi potremmo aggiungere un po' di curcuma, facciamo magari mezzo e facciamo andare la planetaria. Bene, dopo aver impastato un po' andremo ad aggiungere tutto il sale che così il lievito intanto si è sciolto bene con la farina e potremo aggiungere anche tutta la curcuma. Molto bene. Teniamo sempre un po' di acqua pronta, in caso che si secchi troppo, e la farina andremo ad incorporarla mano a mano, un cucchiaio alla volta, per ossigenare meglio l'impasto. Il è completato, adesso lo metteremo nel piano di lavoro. eccoci qua, è bello idratato, vedete, bello giallo, andremo a lavorarlo un po' sul piano di lavoro, non troppo, ma per incordarlo bene. vediamo con un po' di farina se si attacca troppo ma è anche già pronto. C'è sufficiente. Riposare in una ciotola spennellata di olio per un'ora nel forno con la luce accesa e con una pellicola a coprirlo. allora di lievitazione questo è il risultato è cresciuto un po adesso andremo a fare delle pieghe sull'impasto velocemente quindi rovesciamolo sul piano di lavoro così vedete l'impasto ed andremo ad allungarlo un po' così e pressarlo un po' con le mani così prenderemo il lato e lo gireremo fino alla metà schiacciando un po' e stessa cosa con quell'altro lato e schiacciamo bene Poi prenderemo questo lato e arriveremo a metà, schiacciando bene, e come ultimo anche questo, e schiacciamo bene. Cerchiamo anche di chiudere un pochettino i lati. Fatto questo, dobbiamo girare l'impasto cercando di non romperlo. che la lievitazione deve andare sempre nello stesso verso. Ora lo mettiamo nella teglia, spennellata di olio con carta forno, lo adagiamo semplicemente così. Andremo a coprirlo con una pellicola, anche questa spennellata con un po' di olio, Così quando la lievitazione crescerà non si attaccherà sulla pellicola e così non si danneggerà l'impasto. Fatto questo lo rimetteremo in forno per 3 ore con la luce accesa e poi ci vediamo per la cottura. Ecco il risultato finale del pane in cassetta alla curcuma. Vedete che splendore, che colore, sotto, cottura perfetta direi. Andiamo alla prova del taglio. piccola ma morbidezza Vedete? profumo stupendo perché piace la curcuma e con questo vi ringrazio scusate se ho portato pazienza fino adesso e ciao e alla prossima puntata